Ciao, sono Marco. Sono al termine di una corsetta fantastica, come vedi sono un sentiero meraviglioso e voglio darti un messaggio molto importante. Tieni la tua mente sempre impegnata in qualche cosa di significativo, qualcosa di molto importante. Tieni la molto impegnata su quello lì. Il motivo è molto semplice. La tua mente non si fermerà mai, mai. È un po' come il cuore. Il cuore continua a battere, batte sempre finché non arriviamo all'ultimo dei nostri giorni, all'ultimo dei nostri aspiri, all'ultimo dei nostri battiti. Così la nostra mente non si ferma mai, né di giorno né di notte. A questo punto appare impellente subito mantenere la tua mente impegnata in qualcosa di importante, in qualcosa di significativo, perché tanto comunque sia, si impegnerà, si intratterrà su qualcosa. Allora a questo punto è molto importante che tu la intrattenga, la tenga impegnata su qualche cosa che è importante, qualche cosa che è significativo, perché tanto comunque eh, si distrarrà su altre cose che possono non essere importanti, anzi senza dubbio non saranno importanti, soprattutto se tu non l'hai impegnata su qualche cosa che tu ritieni importante. Deve essere sempre costantemente impegnata, anche perché eh, se tu la tieni impegnata fino all'ultimo secondo in cui tu vai a dormire, su quella cosa che tu ritieni importante. Bene, puoi star sicuro sicura che durante la notte l'inconscio lavorerà per te, lavorerà a tuo favore. Ora, non voglio dire che devi fare il maniaco o la maniaca, no, non è questo. Quello che voglio dire è che, per esempio, eh, puoi dedicare uno spazio specifico anche al rilassamento, al divertimento, che è una cosa importante, è determinante. Ed è importante che tu lo faccia perché altrimenti, comunque, si distrarrà su cose meno importanti. Saluto. Per fortuna, ogni tanto passa qualcuno e non sono così solo perché qui veramente è raro di incontrare qualcuno, soprattutto a quest'ora e quando fa così caldo. Quindi, il messaggio è mantieni la mente impegnata su qualche cosa di importante perché altrimenti si distrarrà su cose poco importanti, futili e anzi, il più delle volte anche dannose perché è un po' come un pezzo di terra, un terreno, se tu lo curi avrai un bel giardino, se non lo curi avrai comunque un giardino non curato, pieno di erbacce da estirpare poi successivamente oltretutto, quindi farai un lavoro doppio, quindi cura bene il giardino della tua mente e vedrai che la tua mente ti ringrazierà, e eh, anzi tu ringrazierai la tua mente. Io spero di esserti stato eh, diciamo, utile in qualche modo eh, con questa mia piccola pillola di formazione off-road in questa giornata caldissima eh, ma in cui è eh, comunque anche piacevole correre e passare de delle, eh, così, dei minuti in questi spazi fantastici e devo dire in questo momento anche un po' più freschi perché qui stiamo a coperto dalle piante. Ti saluto con un abbraccio, ciao!